Buongiorno, oggi parleremo di una situazione molto comune tra i nostri pazienti che è la mancanza di osso, che è una situazione per la quale il posizionamento degli impianti potrebbe creare qualche problema. Infatti gli impianti, come sappiamo, sono delle viti che vengono inserite all'interno dell'osso, però ovviamente questo osso deve essere presente in quantità e in qualità sufficienti per poterli inserire. Ma quali sono i parametri che ci permettono di capire effettivamente se una persona o un paziente ha questo tipo di problematica, cioè gli manca l'osso? Innanzitutto dobbiamo dire che una semplice visita clinica non è assolutamente sufficiente per stabilire la quantità di osso presente all'interno della nostra bocca. Oltre al fatto che l'osso è ricoperto dalla gengiva, all'interno dell'osso sono presenti alcune strutture sia vasi sanguigni sia nervi che, se presenti in determinate posizioni, possono interferire successivamente col posizionamento degli impianti e quindi vanno comunque studiate molto attentamente. Gli esami che sono necessari per poter stabilire la quantità di osso presente all'interno della bocca sono esami di tipo radiografico, ma non tutti sono effettivamente utili per questo tipo di indagine. Infatti le più comuni lastre che si usano negli studi dentistici, che sono le classiche lastrine endorali, quelle che per capirci vengono messe all'interno della bocca, oppure le panoramiche, le lastre complete di tutta la bocca, non ci danno sufficienti informazioni per poter stabilire se sia presente sufficiente osso o meno. Ci forniscono indicazioni relative solamente all'altezza dell'osso, ma non ci forniscono indicazioni circa lo spessore. Entrambe queste informazioni sono assolutamente necessarie perché... Essendo l'impianto una struttura tridimensionale, per capirci una vite rotonda e a forma conica, dobbiamo sapere non solo l'altezza ma anche lo spessore dell'osso, perché gli impianti devono avere sia sufficiente altezza ossea, sia sufficiente spessore, per poter durare nel tempo e non creare poi problemi. Oltre al fatto che se non è presente l'osso noi non possiamo andarle a vitare perché ci manca semplicemente il substrato sul quale poterle inserire. L'indagine fondamentale per poter verificare esattamente la quantità di osso che è presente all'interno della bocca è la TAC cioè quella lastra tridimensionale che ci permette di valutare oltre l'altezza anche lo spessore dell'osso. Questa lastra non è possibile effettuarla in tutti gli studi dentistici ma è l'unica assolutamente attendibile e che permette al clinico di poter dare informazioni precise al paziente riguardo alla possibilità o meno di inserire impianti in funzione della quantità di osso. Quindi nel caso in cui vi vengano fatte delle lastre in studio bidimensionali, che non ci danno quindi l'esatto spessore dell'osso, state attenti perché non è un'informazione sufficiente e quindi potrebbero poi creare dei problemi in fase di posizionamento degli impianti. È essenziale quindi andare a fare tutti gli esami necessari per poter essere sicuri della quantità di osso presente nella propria bocca.